No, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta. Eh, ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, vabbè, sigla, vai. Salve a tutti ragazzi, noi siamo i The World Gamers e oggi siamo con Midna. È ah, mi è partita la mucca, aspetta. No, no, do no, no dovrei lanci la mia mucca. La mia mucca. Ci <ride> siamo a fare tar le tartar sulle per il favore. Per no, no. Sì. Ti vedo, Chi No, Chi è? Chi eh? sì, è? Chi è? Chi Come Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi No, riperiamoci Ma cosa ha fatto? Come l'ho preso? No, no, no, perché sono. No, no, perché andando 8 fps? 8 fraps? Perché sto andando 8 fraps? sta mandando 8 fraps. Ma cosa fai? Ho uscito km? Come ho fatto a prenderlo? sta parte a No, no, ho preso. Ho preso. Non è. Non è. Muore, Verene, guarda, oh, ma che guarda, ma tu guarda, non tu guarda, vedi Verena, che non è verene? questa è una a passare 5 due volte. Dai, buonico. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, no, no, no, no, no, no, no. Ok. Ok. Ma che armi da Perché se no Perché... Mi sono proprio da solo, ma che bravo, coglione. Sì, sì, sì che sì. padre! Ma come ho fatto? Sono ancora proprio a però. Non ancora l'unica, sono l'unica o l'unica evoluzione. Sì, e poi? Cazzo. Sì, sì, sì. assi, no, ne vado. Ma me ne vado? Aspetta, questo si evolve Ciao Cate! No, oh, non ho ancora uno schipo di tipo blaze Non ho ancora con una, non ne ancora con una! Vabbè, io ti metto Sì, no, no, no, no, no, no. l'ho detto non una buona idea evolution Alla, aiuto aiuto Alla, aiuto alla, alla, alla, alla, alla, alla. cosa? Sì. <ride> no, però... Oh, mi Oh, cazzo.